branding da lì come ti è venuto in mente? Come è... Cioè, Perché hai pensato di dar questo taglio? Ma, quando ho visto um, il tipo di, di, di materiale che si poteva mettere in mostra di questa collezione, eh, ho pensato subito all'idea di di una serialità, di una possibilità di interpretare da lì come un imprenditore che mette il suo marchio su tutto ciò che gli capita a tiro fondamentalmente Ma, cioè, ma secondo te c'è stata, stata una consapevolezza forte? Io credo di... proprio di sì, cioè, da alcune sue interviste, da eh, alcune cose che si leggono che possiamo tutti leggere in, nelle sue autobiografie eh, lui era assolutamente consapevole della, del potere dei mezzi di comunicazione sì, questo, sì, e li ha utilizzati a suo vantaggio e per mezzi di comunicazione oltre a quelli ovviamente di massa che non, non erano, almeno si sono sviluppati un po' contemporaneamente alla, ah, sì. alla vita no? cronologicamente parlando di Salvador Dalì eh, mezzi di comunicazione dell'immagine possono essere considerati, anche le stampe e tutto ciò che è, è, è un supporto, diventa supporto di un'immagine. Certo, ma quindi cioè, possiamo quasi dire che da lì in qualche modo è stato un influencer ante litteram. Eh, in ma sì, guarda, cioè, C'era uno che utilizz avrebbe utilizzato i social a manetta oggi. Assolutamente, mm -hmm. sì sì, un po' la tesi di fondo è questa. Mm -hmm. che la sua attualità, il fatto che ancora oggi ne parliamo, non è solo dovuta ovviamente al suo incredibile talento e al suo immaginario che ha espresso così eh, bene, ma è dovuta soprattutto mh, al, al modo in cui lui ha utilizzato quelli che oggi sono i nostri social, prima ovviamente che esistessero, che fossero anche solo concepiti e quindi in questo senso è, rimane attuale, è riuscito a creare una tale mitologia di se stesso da essere diventato eterno fondamentalmente, cioè, sempre attuale. Cioè Quindi proprio una costruzione consapevole come si fa oggi col brand, sì, col personal branding sì. La mostra è costruita eh. su questa idea, sì. Cioè, quindi proprio una roba studiata nel tempo che è andata avanti negli anni. Sì, e sì, costruita per, per, gradi, per gradi per passi. Mm. Eh, anche forse quasi ossessivamente costruita. Sì, sì. Ce l'ha una, con un un'ansia appunto di eternità. Esatto, ce l'ha un po' quella, sì. quel, quella senza, Lo dà un po' quella sensazione lui sì, come questo personaggio. Il accumulo, no? Di, anche sì. di, di, di oggetti, eh. di, di supporti di vario tipo. Che Corrono parallelamente alla produzione invece più eh, classica, classica, diciamo così. Eh, sembra più quasi appunto anche. più conosciuta, eh, chiaramente eh, di, di pezzi incredibili, pezzi unici, capolavori della storia dell'arte contemporanea. Però ecco, c'è tutta questa massa un po' sommersa, che però ha contribuito, è come se fosse la, la base no? su cui sì, esatto, poi sì. eh, fioriscono questi capolavori e esatto. che però contribuiscono a, a renderli così famosi ancora oggi, perché di lui si parla non solo per le sue opere, Ma forse quindi... più per i suoi baffi, sì. <ride> sì, sì, per la sua immagine per la, la sua, sua in cosiddetta follia, no? poi anche esatto. lì la follia bisogna capire quanto era una costruzione, quanto era reale, quanto voleva essere, cioè una parte proprio dell'essere personaggio, sì, sì, dell'essere certo. artista, perché poi diciamo che questa figura dell'artista folle piace sempre, è sempre piaciuta, in realtà fa sempre più... Però la cosa curiosa è che sembrano quasi due, due lati della stessa medaglia, cioè lui, lui dichiarava che no, l'unica differenza tra lui è un pazzo, che lui non è non era pazzo. <ride> Per esempio, ma poi c'è anche un'altra un un frase, un'altra affermazione interessante nel diario di un genio, lui a un certo punto dice che lo snobismo è il suo stile di vita. E da una parte quindi lui costruisce quest'aura intorno a sé, no? Attraverso anche questo modo di porsi così eccentrico, però tutto invece questo lavorio continuo di opere, produzione di un marchio va in una direzione completamente opposta è mm. quasi mm. in contraddizione con il sì, no? la, la, la, la ritrarsi dell'artista in una posizione... Preminente rispetto alla massa cioè è come se volesse un po' tenere i piedi in due scarpe mm, sì, sì, <ride> quindi sì. sfruttare le possibilità dei mezzi di comunicazione per crearsi un'immagine che però è un'immagine molto eccentrica esatto. quindi è curiosa questa questa ambiguità questa dicotomia questa insomma dicotomia, che c'è un po' sì. nella sua figura esatto. Ma, ehm, la, cioè, la cosa interessante di questa mostra è che quindi ci sono tutta una serie di, di opere, di pezzi anche inusuali, se vuoi. Cioè, abbiamo trovato anche delle cose forse mai viste in giro, comunque poco conosciute. Po molto poco conosciute, senz'altro. E, è curioso perché appunto è una specie di esplosione del, dello stile di Daino su tutto, praticamente mm. su ogni supporto, come dicevo prima, questa dalinizzazione che lui persegue eh, ossessivamente. Tanto da appunto apporre il suo stile su, non so, piastrelle che sono state. Prodotte per una piscina di un ministro di Francisco Franco, che poi non è stata mai realizzata, per esempio, oppure beh, il più classico, il primo forse dei, dei mezzi di comunicazione e il primo dei supporti della riproducibilità tecnica dell'immagine che è il libro. Ecco, ci sono diversi libri in mostra che appunto contribuiscono a creare, a costruire questa mitologia e pezzi abbastanza particolari come il, il cofanetto di Vinili che è stato pubblicato nell'85 che riporta eh, l'incisione di un'opera lirica, un'opera poema scritta da Dalí, eh, con musiche di Vachevich che era un musicista d'avanguardia e su libretto di Manuel Vasquez Montalban, quindi una cosa molto particolare ehm, che tra l'altro è intitolata «Etre Dieu», quindi «Essere Dio» sostanzialmente ha come protagonista da lì che interpreta Dio, questo quindi l'apoteosi la della sì, sua... La dice tutta. E questo è il pezzo centrale di tutta eh, la mostra. Eh, in realtà è il pezzo, è sì. il culmine di tutta la sì. mostra, perché è un po' l'atto la, la, finale. Fantastico, cioè, veramente, veramente comunque un percorso geniale. Cioè, non, effettivamente quando si dice di lui il genio catalano, lui ha tutti gli effetti, ma... Che cosa, cioè che se, secondo te oggi che senso c'ha uh, continuare a fare mostre di, di un artista che comunque tutto sommato è stato visto, stravisto, rivisto, ormai bene o male forse tutti boh, lo conoscono quasi a 360 gradi, cioè che cosa c'ha ancora da dire da lì? Beh, guarda, io mh, credo che, un po' come si diceva prima, no? leggerlo come un precursore degli influencer è, è forse motivo per continuare a guardarlo, perché forse ci dice qualcosa mm. dal passato, però ci dice qualcosa del nostro presente. Quindi è chiaro che bisogna un po' cambiare eh, prospettiva. Che cosa ti piace di più, invece di tutte le opere che abbiamo portato qua? Qual è la tua cosa preferita? Allora... Eh, questa è una domanda difficile, perché in realtà ci ho pensato, mentre guardavo tutte le immagini per scegliere, per distribuirle nel percorso, eh, ho, sempre, ho, cioè, ho avuto grosse difficoltà a scegliere cosa mi piaceva di più, ci ho pensato più volte. Mi affascina moltissimo, eh, ahimè, l'unico pezzo unico in mostra, quindi contrariamente a tutta la logica della mostra, che è un piccolo quadrettino con una farfalla, due farfalle veramente, E che poi hanno insomma, innescato anche una, una piccola parte eh, del, dell'allestimento, diciamo così una piccola metamorfosi che parte da una farfalla, un po' una metamorfosi al contrario eh, che, che poi si vede in mostra e, e questo piccolo quadretto queste bandierine in forma di farfalle eh, è molto molto godibile per l'occhio e quindi mi piace poi anche le cose piccole in generale mm. mi piacciono molto devo dire però che anche quelle piastrelline della, della piscina per il ministro di Franco sono molto belle sono una chicca quella. una vera chicca eh. insomma ci piastrellerei qualcosa, anche <ride> volendo, non sarebbe male averle. <ride> Ma la farfalla perché? Che cosa rappresenta per Dalì la farfalla? Beh, la farfalla è non, solo, non solo per Dalì è un simbolo potentissimo no? di, di metamorfosi, di trasformazione, e, e anche per Dalì funziona in questa chiave, chiaramente. E, mh, questa idea della, della, della, di un essere... Uh, un po' anche sgradevole, il verme fondamentalmente, uh -huh. il baco, no? che poi non sempre è un baco, no? solo nel caso della, della del baco da seta, però insomma di questo essere invertebrato così molle, così come tante creature dell'immaginario dei Dalí, che però nutrendosi, quindi mangiando, si crea un involucro tale per cui può trasformarsi in un essere etereo, mm. meraviglioso, che si libera, no? che si stacca dalla, dalla Terra e vola, ma è talmente bello che dura pochissimo, cioè è, è, una, è un simbolo molto carico di significato eh. no? della parabola umana mm -hmm. direi, della disperazione anche della parabola umana, quindi unisce un po' eh, la, la mollezza, la, questa idea della mollezza che affascina che ossessiona più che affascina da lì, eh, l'idea del nutrimento come fonte principale di questa trasformazione, da lì aveva quest'altra eh, grande eh, eh, chiamiamola anche in questo caso ossessione direi, della commestibilità cioè tutto ciò che è commestibile per lui era bello cioè, la bellezza concordo. è commestibile diciamo. sì no effettivamente anch'io e quindi il fatto che la trasformazione di questo essere avvenga tramite il suo nutrimento non poteva che scatenare nella sua testa eh, delle fantasie surrealiste eh, importanti per, per tutto il suo campionario di simboli e in questo caso ecco la farfalla diventa un po' accompagna un po' in una metamorfosi invece al contrario il percorso della mostra. E quindi poi invece nel percorso della mostra che altro troviamo? Allora troviamo moltissimi, allora troviamo innanzitutto eh, delle stampe eh, Tirate con varie tecniche, quindi ci sono delle punte secche, ci sono delle litografie, ci sono le xilografie della Divina Commedia, sono dei pezzi veramente eccezionali, e poi troviamo una infinita serie di piatti, bicchieri, bottiglie, quindi oggetti diciamo d'uso che sono stati Dalinizzati, quindi sono stati, eh, hanno attraversato questo percorso di, di, di, di branding mm. da parte di Dalì. No, la cosa di cui cerco sempre di, di parlare quando, quando mi trovo a fare mostre del genere, dove ci sono molte opere grafiche, è il cercare di capire perché in realtà, direi soprattutto in Italia, la grafica è ritenuta un, non così importante come la pittura o come la scultura. Che, perché l'italiano in qualche modo c'è questo rapporto Beh, così. Eh, guarda, io provo ad azzardare un'ipotesi. Eh, noi viviamo in uno, immersi in uno straordinario patrimonio storico-artistico eh, che è fondamentalmente è fatto di pezzi unici, <ride> perché di questo stiamo certo. parlando. Noi ne abbiamo. Eh, o nella nostra terra o dispersi per il mondo ma che provengono dall'Italia veramente un'infinità. Siamo un po' abituati a identificare eh, l'opera d'arte veramente valida solo in questi pezzi unici. Quindi è abbastanza normale mm. che eh, nel rapporto invece con il pezzo Uh, non unico ma multiplo, um, o comunque seriale in un certo senso, abbiamo qualche difficoltà nel percepirlo come un'opera. Ci dimentichiamo però che... Cioè che alle uh, spalle invece c'è un lavoro e una tecnica impressionante. Intanto che alle spalle c'è un lavoro incredibile. Tra l'altro è, è sempre interessante capire la tecnica. Con cui eh, vengono prodotte certe stampe, per esempio. No? Eh, ad esempio è, è incredibile eh, come la, è stata tirata, è stata elaborata la Divina Commedia, le stilografie della Divina Commedia che hanno richiesto una cosa come 5 anni di lavoro, ma non da parte di Dalì. Da parte dell'intagliatore che ha realizzato le 100 tavole, le 100 matrici su legno, quindi intagliando il legno per poter stampare con una tecnica appunto calcografica eh, le 100 tavole di illustrazione della Divina Commedia, provenendo sì dagli acquerelli di Dalì, però poi del resto li ha fatti lui, di fatto li certo. ha fatti questo Raymond Jacquet, che era un intagliatore eccezionale. E, e quindi già un po' ci dimentichiamo di questo procedimento. Che eh, però siamo sempre nell'ottica del fatto che siccome richiede tempo e abilità, allora ha valore. Esatto. Nel, mm. Nell'età, nell'epoca contemporanea, eh, ragionare, continuare a ragionare in questo modo è un po' anacronistico. Mm secondo il mio punto di vista, nel senso che eh, a partire dalla metà del Novecento in poi, dagli anni 50 più o meno, sempre prendendo le, le etichette cronologiche con molte pinze, eh, gli artisti cominciano a muoversi in modo completamente diverso. Cioè, Se pensiamo ad esempio, il primo che mi viene in mente, a Sol Lewitt, lui scriveva le istruzioni delle sue certo. opere perché qualcun altro le realizzasse. Certo. Proprio come principio, no? come certo. metodo di lavoro. Questo è solo un esempio. Poi l'assorbimento di materiali industriali, di tecniche assolutamente seriali, non possiamo cioè, più metterci... Nell'arte contemporanea si è andato proprio oltre. Sì, cioè si è percorsa questa strada della sì, riproducibilità sì, molto sì. spesso come valore e non come limite. Sì, della, ripub... della, ripro... sì mm -hmm. della riproducibilità non solo, ma anche spesso del fatto che la stessa opera unica non venga fatta direttamente dalle mani dell'artista. Cioè l'artista è quello che ha l'idea, fa il progetto, forse ci fa qualche ritocco finale, ma... L'abbiamo visto anche che so, di recente con artisti come Cattelan, le sculture, certo. cioè sono cose che sappiamo tutti che fa qualcun altro. Sì, sì, ma non siamo neanche così interessati a sapere che le esatto, fa. Esatto, però altro. oggi di questo nessuno però si scandalizza. No, quello lo accettiamo. Scandalizza, lo accettiamo. Esatto. Lo accettiamo. Sì. Su, da lì, per esempio, facciamo più fatica ad accettarlo, quando invece avremo tutti gli strumenti concettuali, oggi come oggi, per capire queste cose. Ecco, questa mostra prova a dire anche questo. Certo. cioè Prova a dire. Adesso noi possiamo capire queste cose meglio perché ci siamo dentro, siamo calati in questa realtà. Proviamo a proiettarle anche su un passato a noi, tutto sommato prossimo. Non sì, che poi se, se, se vuoi ci qua. sono delle contraddizioni anche un po' nel passato, perché, per esempio, lo faceva Warhol ed era abbastanza scontato e ok. Invece lo faceva da lì Picasso, Miró era un po' più visto così, vabbè, Beh, forse comunque. Warroll perché... ne ha fatto una... sì. un fatto di stile, sì, come sì. dire. Cioè, è partito così, sì, per quello è partito ah. così. Perché si è trovato immerso in quella... Perché purtroppo con, con questi altri artisti lo confrontiamo poi probabilmente sempre con la produzione a olio, sempre con quelli certo. che sono i grandi capolavori che tutti conoscono esatto. e quindi tutto il resto viene visto come qualcosa più... Di minore, di, sì, di, sì, sì, sì, di meno di... importante comunque. Poi del resto il mercato... Uh, oggi il mercato è un attore, il mercato collezionistico è un attore fondamentale del sistema del, dell'arte, direi che è forse il più importante certo. attore e uh, ovviamente il pezzo unico sul mercato ha un valore completamente diverso perché è raro, quindi banalmente certo. per questo. Sì. E e questo si porta dietro un giudizio di valore che non è più legato all'opera di per esatto. sé, ma alla, sua, eh, alla quantità di, di, di denaro che vale. Sì, sì, sì, eh, perché cioè si viene a perdere un po' l'idea cioè del valore intrinseco, del valore iconografico esatto. del pezzo e il pezzo vale semplicemente perché costa tanto. Ma potrebbe essere allora... anche un valore semplicemente storico, sì, cioè le esatto. piastrelle di cui parlavamo prima eh, raccontano una storia. E questa storia è interessante, è importante, è importante quanto può esserlo la storia di qualcos'altro certo. e quindi ha un valore anche solo per questo, pur essendo una cosa fatta industrialmente, eh, prodotta okay. in 100.000 esemplari, però è, è, è come, racconta qualcosa del suo tempo. Esatto, sì, sì, forse tante volte anche molto più di un'opera di, di un'opera, di, esatto. un, di uno dei grandi capolavori che conosciamo. E non ti capita mai tutte le volte che fai una mostra di dire questa è l'ultima volta che la faccio? sempre sì, veramente era un po' che pensavo di non farne più dopo vabbè ho incontrato te purtroppo sulla mia strada quindi. ma perché secondo te questa cosa? cioè è così vabbè, faticoso organizzare è molto faticoso, una mostra è molto faticoso È allora è sicuramente un'avventura ogni volta diversa, anche se ci sono dei tratti comuni, tipo arrivare all'ultimo secondo, <ride> sempre, e quindi faticoso. È molto bello come, come percorso, soprattutto sul finale, perché si creano delle relazioni tra le persone che lavorano che altrimenti certo. difficilmente sì, sì. accadrebbero. E perché ci si trova un po' tutti sulla sì, stessa sì. barca questa avventura collettiva e fondamentalmente si è costretti bisogna... a collaborare oppure ci si manda anche a quel paese però lo si fa in un clima questa perché... barca nella tempesta <ride> che bisogna portare in porto a tutti un i costi quindi... e questo da una parte insomma stanca chiaramente stanca più che altro perché è un cliché che si ripete allora, sì, ogni sì. volta ci si chiede ma è possibile che non si riesca a fare meglio <ride> cioè ma questa volta doveva andare bene invece non è stato così però vabbè personalmente personalmente ho un rapporto con um, il mondo delle mostre abbastanza controverso di amore e odio mm. diciamo così. Allora, forse tutti quelli che le fanno ce l'hanno sì probabilmente eh. sì. sì però ecco ne sono stata un po' lontana per un po' di tempo e, e non è detto che non mi allontani di nuovo <ride> <ride> vediamo come va sì, ma se tu, se tu potessi scegliere quale sarebbe la mostra il sogno della tua vita? No, questa è veramente la domanda non sarebbe una mostra che ti piacerebbe fare che hai sempre sognato di fare allora se potessi fare una mostra di Olafur Eliasson curare una mostra di Olafur Eliasson anche solo un'installazione mm. credo che sarei appagata perché? perché, oddio lui e anche Thomas Salasino diciamo che i due, questi due artisti contemporanei eh, rispondono pienamente all'idea che io ho di arte, cioè di che cosa deve essere eh, il ruolo dell'artista nella società contemporanea e quindi oltre a essere cose esteticamente molto godibili, quindi riescono a unire questi aspetti e, e poi sono entrambi eh, degli, così, dei, dei nipotini della... Di, del gruppo T dell'arte programmata di cui faceva parte mio padre quindi c'è anche un legame diciamo così affettivo Effettivo. in questo senso poi vabbè la mia tesi di dottorato prendeva in considerazione anche alcune delle, oro, delle loro opere e quindi ecco diciamo che se potessi anche solo salutarli da lontano sarei molto contenta eh, perché quindi quale dovrebbe essere secondo te il ruolo dell'artista oggi? Ma ehm, innanzitutto il ruolo dell'artista è molto cambiato, soprattutto rispetto ad Alì, per esempio. Mm. E, di fondo è rimasta eh, l'idea, eh, corretta credo, che l'artista sia un'antenna sensibile della mm. società. Non necessariamente più sensibile degli altri, ma che eh, abbia la possibilità per il modo in cui lavora di attivare l'attenzione in un modo diverso. E quindi il suo ruolo è, tra le altre cose, anche quello di raccontarci qualcosa del nostro tempo, sì. eh, in diretta, che non è una cosa così semplice, non è una cosa così scontata. E non tutti sono bravi allo stesso modo, ovviamente. E no, quindi, insomma, il ruolo dell'artista nella nostra società di oggi ed è quello che secondo me loro riescono a incarnare alla perfezione è quello di essere un, uh, un facilitatore un sì. mediatore di processi culturali processi culturali che oggi sono devono essere necessariamente processi collaborativi e in cui appunto loro hanno individuato sono riusciti a creare una, un metodo sostanzialmente per poter avviare questi processi però il fatto che cioè io sono un po' sempre combattuto su questa cosa, perché a volte il fatto che l'artista eh, debba darci no, allora non debba darci, in realtà è quello che fa spesso l'arte contemporanea è fare dei, eh, delle istantanee di quello che è la società, di quello che sta succedendo a volte però mi sembra che lo faccia in maniera eccessivamente documentaria cioè quindi che questa cosa poi dopo in qualche modo si appiattisca su se stessa mentre invece mh, grandi artisti come Dalì per esempio sono stati molto più visionari cioè in qualche modo se vuoi ti indicavano anche una strada verso, verso in avanti, in dentro Comunque, verso un altrove, no? Comunque, in un posto in cui la bellezza ha un, uh, un, un ruolo ben preciso e uh, forse anche certi valori comunque rivestono. Okay. invece. Questo a volte sembra che l'arte contemporanea non riesca a farlo, mi sembra un po' che a volte si arravoglia su se stessa e sul, sul nostro stesso tempo, anziché Questo riuscire a guardare in avanti e indicarci la strada. E Secondo me la, la, la grande qualità di Eliasone e di Sarasino, giusto per ricitare gli stessi che citavo prima, è proprio questa. Cioè loro eh, lavorano eh, consapevolmente per disegnare un altro futuro mm. eh, e lo fanno con i loro strumenti. Um, in realtà sono molto visionari nonostante le cose che fanno siano decisamente più connesse certo. con la realtà rispetto a quello che poteva essere il modo di fare di Dalì per esempio che a posteriori possiamo uh, definire come visionari certo, sì. loro invece consapevolmente mm. cercano di costruire in modo collaborativo, un, un altro futuro, un futuro possibile. Sarasino lavora sulla sostenibilità ambientale, sulla possibilità di creare addirittura un'altra dimensione in cui vivere, mm. che si, un altro tipo di mobilità e eh, lo fa inventando queste enormi capsule trasparenti in cui il movimento stesso della persona mette in moto qualcosa. Eh, però è, è assolutamente visionario se certo. non lo si eh, prende eh, alla lettera, mm -hmm. come dire. Quindi sono molto d'accordo sul fatto che sia importante, cioè che il ruolo dell'artista possa essere quello di indicarci una, una via. Certo. E che possa essere altrove rispetto a dove siamo adesso e può esserlo da un punto di vista emotivo può esserlo da un punto sì. di vista espressivo ma può esserlo anche da un punto di vista concreto ecco, quello sì, che sociale. io eh, ritengo eh, come una delle funzioni dell'arte oggi più importanti è quello di essere connessa con la società e quindi in un certo senso cercare di guidarla verso qualcosa quindi questa mostra più è, che fare un istantane. questa mostra è connessa con la società questa mostra è molto connessa con la società per come la società è adesso, cioè non dà una via, adesso certo, non voglio avere non questa nozione, assolutamente. Però, Però in un certo senso ci fa guardare alla nostra società di oggi, cioè più che altro al nostro rapporto con l'immagine e con l'autocostruzione la con la, con di un'immagine che passa ovviamente ormai attraverso i social. Eh, ci fa guardare a questa cosa come a qualcosa di non così nuovo innanzitutto e qualcosa che è stato semplicemente supportato che è supportato dai, dalla possibilità che i social offrono ma che fondamentalmente si poteva fare anche prima con altri mezzi certo. quindi ci racconta sì una parte della nostra società attuale assolutamente e nello stesso tempo ci racconta di come non viene dal nulla tutto questo Esatto. <ride> che dici sarà ora di andare a lavorare? Ma non lo so, a me piace <ride> chiacchierare, però si può, possiamo anche andare a lavorare. <ride>